Sì. Giulia, Maiorana, eh, facciamole un bel applauso. Grazie. Ok, siete, siete state bene? Tutto ok? Siete ripresi dalla pausa? Caffè? Ok. Allora, vendere a lanciare prodotti digitali con, uh, con WordPress. Prima di parlare un pochino di chi sono, mh, vorrei dirvi perché eh, ho deciso di portare questo talk e se questo talk fa effettivamente per, per voi se volete vendere o iniziare a vendere i prodotti digitali eh, se volete capire come funziona un lancio e che cos'è effettivamente un lancio e se volete eh, magari sapete cos'è un lancio però finora avete utilizzato altre piattaforme quindi se volete utilizzarne una soltanto che è in questo caso appunto wordpress um, in questo, questo talk fa per voi. Cosa impareremo? Impareremo che oggi è fondamentale creare un prodotto digitale e impareremo perché. E eh, come vendere un prodotto digitale grazie al supporto di WordPress e qual è la migliore strategia per, per farlo, per venderlo. Allora, io eh, sono una web designer, ma non solo, e sono, lo sono dal 2015, quindi diciamo lontano, dal 2015 <ride> ho iniziato a utilizzare WordPress, e dal ho lavorato per diverse agenzie, e poi dal 2019 ho deciso di eh, mettermi in proprio eh, lasciando il mio lavoro da dipendente, perché volevo creare la mia attività eh, digitale, la mia attività online. E ho creato un metodo, e ho sviluppato questo metodo per aiutare le professioniste freelance ehm, ad automatizzare la vendita dei loro prodotti digitali, e, ma anche dei servizi di fatto. Ehm, quello che mi ha permesso di fare questo è il fatto che eh, ho ragionato sempre per obiettivi e eh, credo che tutti debbano avere la possibilità davvero di lavorare con il sorriso senza dipendere da nessuno, quindi non essere dipendenti. Uh, qualcuno qua sa cos'è un prodotto digitale? Ok, bene, qualcuno lo sa. Ottimo, perfetto. Un prodotto digitale è il vostro abbonamento di Netflix o Spotify, uh, un tema WordPress, un plugin è un prodotto digitale, un corso, un webinar online è un prodotto digitale, ebook, pdf, template... Un prodotto digitale sono, è tutto ciò che una volta acquistato può essere consumato online. Um, perché i prodotti digitali? Uh, nel 2020, sappiamo tutti cosa è successo, c'è sempre un primo e un dopo <ride> della pandemia, tutti si sono un po' arrangiati e lì c'è stato il boom dei prodotti digitali, ovvero tutti avevano l'esigenza di guadagnare di più, di incrementare il fatturato e quindi... Non so se vi è mai capitato, anzi sicuramente vi è capitato, di accendere i social e trovare Tizio che promuove questo, Caio che promuove quell'altro, e quindi sono spopolati corsi e webinar eh, online e che lanciavano proprio prodotti digitali nella maggior parte delle volte. Ma da lì eh, una, la, il Research and Marketers, questa fonte, ci dice che nel 2025 raggiungeremo oltre il 300 miliardi di dollari nel mercato globale dell'e-learning. Quindi i prodotti digitali eh, sono il futuro, dico io. <ride> per questo è importante eh, creare un prodotto digitale. Cosa, differen cosa differenzia un prodotto digitale da un prodotto fisico? Non ci sono costi di spedizione. Eh, I costi eh, di creazione di un prodotto dig digitale sono ridotti rispetto a un, un prodotto fisico. Eh, anche la gestione. È, molto, è diversa. L'effort per creare un prodotto digitale viene fatto una volta sola e poi ti permette di avere molto più tempo a disposizione, perché il prodotto possibilmente viene venduto da solo. Inoltre, un'altra cosa che fa, e questo l'ho provato anche con le clienti che seguo, è aumentare il valore del proprio brand, del, proprio pers del personal brand. Perché ehm, la naturale evoluzione di un personal brand, di un professionista di fatto, è quella di fare qualcosa, cioè iniziare a lavorare per quel che, per quel che fa, per esempio Giulia web designer, e, e poi insegnare quello che fa e quindi lo fa attraverso la formazione, quindi aumenta ancora il valore. Quindi oggi è semplice vendere un prodotto digitale soltanto in modo um, ipotetico, a livello operativo, poi ci sono tante cose da fare che vedremo oggi. Uh, qualcuno ha mai provato a vendere un prodotto digitale? No, qui non, non ha mai provato. Hai provato a vendere un prodotto digitale, bene. Cosa hai fatto? Ok, quindi prima però l'hai creato sicuramente, hai creato il prodotto sicuramente, l'hai messo magari online con una piattaforma esterna o con Wordpress stesso e poi probabilmente è stato promosso sui social. C'è un però in tutto questo, se nei social non ti ascolta nessuno, non, non serve a nulla. Quindi, come facciamo a farci ascoltare? Attirando l'attenzione. E come attiriamo l'attenzione? Con un lancio. Quindi il lancio ti permette di attirare l'attenzione sul tuo prodotto. Faccio nuovamente la domanda se qualcuno ha mai provato a lanciare un prodotto digitale, però è possibile che magari, se siete qui, più o meno qualcuno ci ha provato. E cosa serve? La strategia? Gli asset e la pianificazione. Adesso mi chiedo, do, secondo voi, dove si colloca WordPress in tutto questo no? Eh, bene, WordPress ti aiuta nella creazione degli asset, la pagina opt-in, la pagina di vendita, la distribuzione del prodotto e la pagina del carrello che poi sarà ottimizzata in un determinato modo. Eh, Ogni fase di un lancio, eh, ogni asset si riferisce a una fase precisa di lancio che vedremo oggi, come per esempio la fase di pre-lancio, -pre quindi la fase di acquisizione del pubblico, in cui iniziamo ad attirare l'attenzione sul nostro prodotto, e ne è una fase in cui non stiamo però vendendo il prodotto, semplicemente diciamo che noi stiamo preparando qualcosa, stiamo preparando qualcosa che risolve il problema del nostro utente. E qui inizia anche la fase di lead generation, quindi creiamo una pagina opt-in, una pagina con un form in cui l'utente ci lascia il proprio, il proprio contatto, e attiriamo l'attenzione. Lo, lo possiamo creare in due modi, una piattaforma esterna, oppure con WordPress, più un mailer. Adesso vi spiego bene cos'è il mailer. A noi piace WordPress, e quindi facciamo tutto con WordPress. Perché farlo con Wordpress? Perché ci rende tutto 100% personalizzabile. Magari una piattaforma esterna sì, ma non mo, nello stesso modo in cui WordPress, ti può dare la stessa, no, Wordpress non ti può dare la stessa autonomia. Al contrario, il, la, la, parte, la, la piattaforma esterna non ci può dare la stessa autonomia. E an, Wordpress ti permette di fare un'analisi molto più accurata. Come ci aiuta Wordpress eh, in, in questo? ci aiuta sicuramente a focalizzare l'attenzione, specialmente nelle pagine di opt-in, eh, mettere il focus in quello che è l'attenzione la, eh, del prodotto. Quindi, se dobbiamo eh, chiedere un contatto, non avere l'header e il footer ci dà una mano. Eh, con dei plugin aggiuntivi, come per esempio Elementor, che vediamo in seguito, eh, ti permette di ehm, creare materialmente il layout della pagina, e ti permette di collegare il famoso mailer di cui parlavo prima, adesso vi spiego di che cosa si tratta. Questo è il layout esempio base di una, pag di una pagina di opt-in per raccogliere i contatti form, CTA, call to action e richiesta del, privacy, eh, del consenso della privacy. Questa è una pagina invece un pochino più elaborata. È una, eh, è una pagina in cui non è presente soltanto il form, ma è presente anche la, il motivo per cui eh, l'utente deve iscriversi. Cosa deve fare l'utente? Sicuramente si iscrive a questo webinar, sicuramente eh, avrà dei vantaggi, e perché non può mancare il webinar? Questa è una pagina che ho eh, strutturato per un lancio. Eh, errori da non fare in una pagina di opt-in. Chiedere troppi dati. Se iniziamo a chiedere all'utente il numero di telefono, eh, l'indirizzo di casa, no, non ce li darà mai. Quindi nome, indirizzo email, sono i necessari in questa fase. Non essere chiari, che succede dopo? Va bene, ti do il mio contatto, ma cosa ci fai? Quindi eh, è importante essere chiari. Non donare un regalo. In questa fase il regalo è la partecipazione gratuita ad un evento, che è un webinar. Uh, però può essere qualsiasi cosa, adesso lo vedremo più in maniera più approfondita. Non chiedere il consenso della privacy. Vabbè, questo lo sappiamo, è illegale, però eh, dobbiamo chiederlo per forza. Ma voglio spendere una parola in più sul double opt-in. Il double opt-in è la doppia richiesta. Questa non è obbligatoria, ovvero, non so se vi è mai capitato di iscrivervi in un form e ricevere un'email. Conferma la tua email. Ok. Questa cosa non è obbligatoria, ma ha un valore, garantisce una qualità migliore dei contatti. Quindi i contatti che possono essere spam o che possono essere eh, falsi, per intenderci, in questo modo mh, non, non li avremo nella nostra lista email. E questo ci, garanto, ci garantisce un maggior tasso di apertura. Tuttavia, appunto, questa cosa eh, è un passaggio in più e a livello di usabilità è un gap per gli utenti. E quindi possiamo scegliere miglior qualità degli utenti oppure eh, ma maggiori utenti, perché di fatto arriveranno più utenti. Creiamo un freebie. Questo è un altro errore che si fa appunto, non creare un lead magnet. Un gancio che permette di attirare l'attenzione sul proprio prodotto e attirare persone interessate. Cos'è un gancio? Uh, Cos'è un lead magnet? Un ebook, un webinar, mini corso via email, una piccola parte del prodotto che andremo a uh, sponsorizzare? Questo è un lead magnet, o cosiddetto freebie, come si dice in termini social. Um, L'errore più grande che si possa fare è vederlo come una semplice calamita, come un semplice lead, lead magnet proprio, ma in realtà io credo che sia un vero e proprio biglietto da visita del proprio prodotto, del proprio servizio. Um, passiamo alla fase di prelancio. È la fase in cui stiamo un po' riscaldando il pubblico, è una fase in cui influenziamo l'utente che abbiamo raccolto e lo portiamo eh, a Credere che il nostro prodotto sia la soluzione perfetta per il suo problema. Perché quello che deve fare il prodotto digitale che noi vendiamo è risolvere un problema. Ok? Anche qui ancora noi non stiamo vendendo nulla, stiamo semplicemente convincendo la nostra persona. E lo facciamo attraverso il famoso mailer di cui parlavo prima. È un software che ti permette di inviare delle email in maniera automatizzata, a più persone contemporaneamente. Non esiste il mailer perfetto, ma esiste quello perfetto per le tue esigenze. E qui, se trovi quello giusto, conquisterete il mondo. Questo ve lo assicuro. E, come ci aiuta WordPress? WordPress ci permette di collegare uno di questi mailer di cui vi parlo qui, vi cito qui, MailChimp, MailerLite, MailApp, sono tutti mailer che sono compatibili con WordPress e ti aiutano a per, um, integrarli all'interno della pagina che noi andiamo a creare. Perché questo? Perché è 100% personalizzabile. Sia con il codice, per esempio Lite ti dà la doppia opzione, lo puoi creare da solo con il codice, oppure lo puoi creare su MailerLite e portartelo all'interno del, del, del sito web. Uh, arriviamo alla fase di lancio. Perfetto, presentiamo la nostra offerta. E il modo migliore per farlo è appunto un webinar, una masterclass, si può fare anche con un evento live, se lo vogliamo fare live, però per, per essere coerenti col concetto del digitale, teniamoci appunto sul, sul, sull'online. Questo evento ti permette di dare un valore immediato al prodotto, perché è lì che tu stai presentando cosa effettivamente vale. E quindi questo è eh, il lancio, effettivamente, il momento in cui presenti l'offerta. Come ti aiuta WordPress? WordPress ti aiuta con Elementor perché vai a creare eh, prima l'opt-in, come abbiamo visto prima, e la pagina di vendita che ci servirà eh, successivamente al lancio e eh, con WooCommerce che ti aiuta a creare e distribuire il prodotto in sé, il prodotto digitale. Adesso li vediamo nel dettaglio. Elementor ti aiuta a creare appunto la pagina di vendita che deve essere eh, focalizzata sull'obiettivo vendita. Si chiama così proprio perché è una sales page e le pagine le, le sales page sono un tipologie di landing page, quindi una solo obiettivo, la vendita, la conversione dell'utente dal punto A al punto B. Questo è quello che deve fare, non deve fare nient'altro, quindi no header, no footer, eh, no link social, la pagina, la pagina di vendita deve essere focalizzata su quello che è la vendita del prodotto ed ogni elemento deve direzionare verso l'acquisto. Um, poi appunto uh, invece c'è WooCommerce che ti permette di creare diverse tipologie di prodotti. Il prodotto semplice che noi conosciamo, ma il prodotto semplice può essere reso virtuale o scalabile il prodotto virtuale è un prodotto mh, perfetto per vendere delle consulenze o una serie di consulenze magari abbiamo eh, un mentoring che vogliamo mh, vendere non è necessario che scarichino nulla possiamo creare un prodotto virtuale eh, prodotto scaricabile invece plugin temi template qualsiasi cosa sia fisicamente scaricabile sul nostro dispositivo per renderlo un corso, come facciamo? Utilizziamo questo supporto, l'AirDash, eh, che ti permette non solo di creare una piattaforma che per andare a distribuire materialmente i video che vai a eh, proporre al tuo utente, ma ti permette con WooCommerce, comunica con WooCommerce con e ti permette di creare un prodotto corso e quindi tu venderai esattamente quel prodotto. Poi, vabbè, si può fare anche una combo di prodotti, ci sono tutta una serie di cose che si possono fare, però eh, il concetto è che con questa integrazione eh, puoi creare una piattaforma all'interno di WordPress. Quindi non andiamo su piattaforme esterne, di cui non cito perché qui parliamo di WordPress. Um, il post-lancio. Dopo il lancio, l'utente approda nel carrello. Quindi abbiamo convinto l'utente, voglio acquistare, clicco il tasto, il tasto acquista e arriviamo sulla pagina del carrello. Affinché l'utente acquisti la, il nostro prodotto, la pagina deve essere ottimizzata. Uh, non deve esserci nessuna distrazione neanche lì, non ci deve essere un doppio passaggio. Se ci fate caso, quando utilizziamo WooCommerce, L'utente passa prima dal riepilogo del carrello e poi al, um, al carrello stesso, dove possono compilare i dati. L'utente deve passare direttamente alla compilazione dei dati, perché altrimenti lo perdiamo. E non deve esserci neanche l'opzione coupon. Questo vi sembrerà strano, ma eh, non so se vi è mai capitato di, di andare in una pagina del carrello, vedere scritto coupon e andare a cercare se ci sono dei coupon disponibili e quindi questo ti, vi ha fatto andare fuori dalla pagina del carrello e noi non lo vogliamo eh, quindi dicevo prima link diretto al carrello come lo facciamo? in due modi o ci aiuta il plugin direct checkout oppure possiamo creare un plugin ad hoc noi non è molto difficile WordPress eh, WordPress più che altro non WordPress WooCommerce ci aiuta Uh, impostando uh, un'opzione reindirizza la pagina del carrello e recuperando l'ID del prodotto possiamo attraverso questo codice, che, uh, codice questo, questa, questo link che vediamo qui um, a creare un link diretto alla pagina del carrello quindi senza passare dal riepilogo dell'ordine come ottimizziamo la pagina del carrello? Innanzitutto in un prodotto digitale non è necessario che, eh, che l'utente ci lasci l'indirizzo di casa. non gli dobbiamo spedire nulla, quindi via, togliamo. Eh, poi un'altra cosa, andare a ottimizzare a livello grafico anche le, i campi. I campi che devono essere compilati, devono rimanere in un'unica schermata, così che l'utente non debba fare scroll. Uh, e in questo ci può aiutare anche un'altra tipologia di plugin che è checkout file editor riassumendo uh, i prodotti digitali, le learning in generale sono secondo me il futuro uh, per, per in incrementare il proprio fatturato e riuscire anche a guadagnare in modo passivo uh, WordPress ti può aiutare in, in una fase di lancio sia per la creazione degli asset che per la distribuzione del prodotto che per la distribuzione del corso e la strategia migliore per vendere un prodotto digitale è attirare l'attenzione dell'utente su proprio prodotto e questo lo possiamo avere con un lancio grazie, io ho terminato però volevo aggiungere soltanto un'ultima cosa che non è presente qui ehm, un lancio può essere stressante e quindi quello che vi posso consigliare, se insomma qualcuno di voi volesse cimentarsi in questa cosa, è eh, godetevi il viaggio. Da quando attirate l'attenzione dell'utente, anzi da quando create il vostro prodotto, perché anche lì è uno stress, fino al momento del post-lancio, quando andate ad analizzare tutti i dati. Quindi eh, sicuramente godetevi il viaggio, perché... Il momento esatto del lancio è solo una piccola ciliegina, un piccolo tassello, ma tutto il lavoro viene fatto prima. Finito. Grazie Giulia. Ci sono domande? Io ho solo una domanda in realtà, allora, grazie intanto per il talk perché è molto molto interessante. Eh, come dicevo prima, in realtà mi sono sbagliato, non, non, ho, non ho ancora lanciato, cioè ho lanciato un, un prodotto digitale, ma è più una maglietta. Puoi no, eh, mm. parlare in un altro momento. Ma la domanda vera mia era: tu hai parlato adesso tutti questi metodi qua? Ehm, che mi sembrava essere comunque gratuiti o quasi. Però allora un dubbio, quindi secondo te effettivamente è possibile fare un lancio senza advertisement o fare qualsiasi altro tipo di pubblicità di un pagamento? Cioè uno può fare un, un, un lancio a costo zero, giusto? Allora, ehm, dipende da quanto pubblico hai a disposizione. Perché, se, come dicevo prima, se nessuno ti ascolta non vai da nessuna parte. Quindi è il pubblico che poi va... A, ad essere eh, protagonista di questa, di questa cosa sono le persone di fatto. Cosa si consiglia? Se hai un pubblico già attivo, allora possibilmente già una mailing list attiva va bene. Puoi provare ad andare e vedi qual è la risposta effettiva del pubblico. Se invece non ce l'hai. Eh, non ti consiglio neanche di provare tanto le ads, perché anche lì attiri comunque un pubblico freddo, quindi qualcuno che ancora non ti conosce bene. Quindi lo puoi fare, puoi fare le ads, ma ci vuole del tempo per riscaldare, quindi rendere consapevole quel pubblico di come tu stai lavorando. Questo. Quindi di fatto la cosa importante si può fare a corto zero, ma devi avere un pubblico attivo. Arrivo, ciao. Innanzitutto ti ringrazio ciao. per il talk. Uh, sono uno degli sviluppatori di WooCommerce. E diciamo, negli ultimi periodi, nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, stiamo lavorando molto sul site editor. E tu hai diciamo, mostrato plugin come Elementor o comunque cose che appunto sono fuori dal core di WooCommerce volevo chiederti se nella tua esperienza avevi utilizzato il site editor per, uh, tipo di, per questi tipi di lanci e come ti hai ritrovata se hai feedback uh... Uh, no non ho utilizzato il site editor ho utilizzato soltanto il plugin di cui ho parlato prima uh, però ti ringrazio per avervelo detto perché sicuramente uh, approfondirò questa cosa grazie mille Altre domande? Ovviamente dall'altro lato. Grazie. Eh, volevo chiedere invece se ho già un pubblico attivo che interagisce con me sui social. Mi consigli di lanciare il prodotto soltanto col, con l'organico o affiancare anche le ads eh, a pagamento oppure... Eh, Fare prima organico, vedere come va e aggiungere dopo la pubblicità a pagamento? Dipende tutto, come dicevo prima, dalla risposta che, che ricevi dal, dal pubblico. Eh, se eh, il pubblico possibilmente ti chiede già eh, quel determinato prodotto, vuol dire che è pronto. Eh, puoi provare a mandare un questionario in cui cominci ad indagare se il pubblico ha esigenza di risolvere quel determinato problema che risolve il tuo prodotto quindi se riscontri che effettivamente c'è un'esigenza da quel punto di vista allora puoi iniziare con l'organico e passare successivamente alle ads questo è una scelta perché come dicevo prima le ads funzionano ti portano pubblico ma è freddo quindi non ti conoscono, cioè non è che se io arrivo, mi iscrivo a scarico il freebie, domani sono pronta. Ci vuole un po' di tempo ora che mi abituo al tuo modo di lavorare e che mi leggo a te. La persona compra, ma perché vuol comprare non il tuo prodotto, ma te. Cioè, quello che, che effettivamente risolvi e come lo fai anche. Ok, quindi. Cerca di capire se queste persone che tu hai, già che sono attive va bene, già sei avanti, eh, però appunto cerca un attimo di capire se eh, l'esigenza che risolve il tuo prodotto è, è richiesta. Cioè effettivamente il problema c'è. Okay. Altre domande? Bene, grazie ancora Giulia. Figurati.